Belen Rodriguez entra nella casa del Grande Fratello Vip, ecco quando. Grande Fratello Vip Anticipazioni, Belen Rodriguez presto nella casa. Il GF Vip è stato considerato ultimamente un ricettacolo di maleducazione e ignoranza. Più che intrattenimento, sembra. A molti, che questo tipo di spettacolo offra soltanto diseducazione. Lunedì si è assistito al processo a Geremias Rodriguez. Nelle ultime settimane il fratello di Belen Rodriguez ha avuto modo di sbraitare in faccia a Simona Izzo, salvo poi scusarsi dopo, senza contare le pesanti critiche rivolte a Cristiano Malgioglio. E che dire delante a casa mi ha rutto e dei basto a Daniele Bossari che tanto ha allarmato Filippa Lagerbach. Insomma, Danielino intento a corteggiare Carla Cruz, con la quale dovrebbe frequentarsi una volta uscito dalla casa più spiata d'Italia, è diventato un leone aggressivo che la sorella stessa, Cecilia Rodriguez, ha rimproverato più e più volte. Dove sono finiti gli abbracci e l'amore fraterno che tanto avevano commosso i telespettatori. Jeremias ha rivelato una nuova faccia ed è proprio per questo che, come ha anticipato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Belen Rodriguez entrerà preso nella casa del grande fratello Vip per supportare sia il fratello sia la sorella. Che la sua entrata sia prevista già dalla prossima settimana. Belen Rodriguez nella casa del GFV per supportare Cecilia e Jeremias. Belen Rodriguez entrerà molto presto nella casa del grande fratello Vip. Ad anticiparlo è stato il settimanale Chi. A cosa si dovrà l'onore della sua presenza? Ovviamente al brutto momento che Jeremias Rodriguez sta passando all'interno del reality show di Canale 5. D'altronde, come in molti sui social stanno continuando a scrivere, non si è comportato affatto bene sia con Cristiano Malgioglio sia con Simone Izzo, con la quale però ha chiarito subito, sia con Daniele Bossari. Quest'ultimo è finito in nomination con Carmen Di Pietro dopo aver dimostrato, a differenza della maggior parte del cast, di essere un uomo in pace con se stesso, educato, rispettoso delle donne… E soprattutto leale. Quest'oggi il fratello di Belen ha chiesto scusa a Daniele per avergli dato del basto. Sicuramente Filippa Lagerbach, che subito dopo il fatto ha manifestato alla produzione del GF VIP una preoccupazione bollente, sarà molto più tranquilla. Presto, comunque, Belen. Che sabato partirà con la nuova edizione di Tu Q e Vales, farà il suo ingresso nella casa del GFB e chissà che non scappi qualche lacrima fraterna.